Saluto a tutti, eh, sono Ezio Viglietti, eh, io abito a Riva del Garda da circa dieci anni no? e in questo territorio, voglio parlare di un problema, di un problema territoriale del territorio, no? abbiamo un problema, quello di collegare la comunità di Valle, l'Alto Garda con l'asse dell'Adige. L'asse dell'Adige è interessato dal corridoio 1, io sono ingegnere ferroviario e mi occupo di trasporti da circa 40 anni. Quindi il problema è dare maggiore accessibilità al territorio dell'Alto Garda sia per una questione di turismo e sia per migliorare eh, i collegamenti con Trento per quanto riguarda i pendolari. A livello provinciale eh, la provincia autonoma di Trento e eh, dell'Ai, il presidente ex presidente dell'Ai e l'assessore Packer del PD hanno ideato una soluzione per tutto il Trentino che si chiama Metroland. In sostanza immaginate la metropolitana di Torino e la metropolitana di Milano in Trentino, tutta basata sulla velocità. E da svariati anni che discutiamo, eh, di un, io ho partecipato attivamente a questa discussione, di un collegamento viario, quindi potenziamento del collegamento viario tra la Busa, si chiama così l'Alto Garda, e l'asse dell'Adige, che prevede un tunnel di 3 km che devasta una campagna che ha eh, terreno agricolo di pregio, no? quindi una devastazione del territorio. Allora, eh, la, la soluzione di Metroland è insoddisfacente. Qual è l'alternativa? Io ho lavorato su, eh, ho presentato, ma non nel PD, ecco, volevo dire una cosa, non nel PD, cioè queste discussioni non ho avuto la possibilità di farle nel circolo del PD, ma in seno al coordinamento ambientalista del, dell'Alto Garda, dove ho lavorato seriamente con loro e ho preparato delle osservazioni da presentare al progetto preliminare di via di questa opera da realizzare allora, noi, sosteniamo, noi abbiamo un servizio pubblico urbano insufficiente costa un milione di euro all'anno e trasporta pochissima gente il motivo è che è un, un servizio pubblico rigido, non efficiente eccetera. Allora qual è l'alternativa? l'alternativa è un sistema di mobilità noi abbiamo chiesto, noi abbiamo come istituzione la comunità di valle, che dovrà fare un piano territoriale di sviluppo, di inserire un piano di mobilità eh, del, della comunità di valle per, eh, incentrata sul treno, quindi su un collegamento ferroviario di superficie e che eh, è un, un vero autentico sistema che si integra con le piste ciclabili che ci ne sono abbastanza e ben organizzate nel mio territorio e altri sistemi di trasporto. E, per dare solo un dato, nel, a Rive del Garda ci sono circa un milione di presenze di turisti all'anno, in prevalenza eh, tedeschi. Allora, io, eh, il, motivo di cioè, qual è questo? il sistema di mobilità dovrebbe permettere di spostare il 20-30% del trasporto privato sul trasporto pubblico, perché per quanto riguarda questo territorio risolveremmo i problemi di congestione che non sono gravi come in altre città italiane. Ecco, io una cosa, ho provato a discutere di queste cose nella commissione ambiente del Partito Democratico del Trentino, noi ci chiamiamo così in Trentino, e ho avuto delle serie difficoltà. Eh, io credo che invece anche in Trentino ci siano delle competenze tali da affrontare questo problema come altri che riguardano il territorio, cioè i rifiuti ed altre problematiche che interessano veramente alle persone. E ci sono, ve lo posso garantire perché mi sono confrontato con loro, le competenze nel nostro partito per fare dei discorsi seri, alternativi, in, in colloquio, in dialogo con gli amministratori comunali e provinciali.